ragazzi prima di iniziare vi devo dire due cose molto veloci prima cosa è che questo è un video un po test dove vi faccio vedere un nuovo format praticamente se vi piace ditemelo che continuerò con questo format oppure ritornerò al vecchio se non vi piace seconda cosa passate dal canale in descrizione di farris che sta facendo un contest dove potrete vincere in prima posizione un xbox one in seconda posizione un computer di fascia media e in terza posizione una cuffia da gaming se passate scrivete il commento partecipo mi ha invitato Netax, vabbè non vi faccio più perdere tempo, ci vediamo al video ok è partito, allora sei benvenuti in questo nuovo video, signore e signori oggi abbiamo la nuova videocamera madonna è una figata ok basta, devo andare a cagare quindi facciamo questo video velocemente quindi, signore e signori, recchiamoci nel nostro Clash Royale, molto bene, molto bene, siamo nell'Arena 2, ho iniziato a giocare da tre giorni circa, mi piace tanto, devo dire anche forse più di Clash of Clans, in Clash of Clans sono livello 90 circa. Ah, questa non è una pubblicità, eh, no, vorrei, non, non venite in mente, perché se chiedono una pubblicità non la chiederò sicuramente a me, ecco, è, è perfetto. Direi di fare un attacco subito. Ok, io faccio cagare eh, in questo gioco, quindi lo, sap rendetevene conto, ho iniziato da poco a giocare. Intanto ci sono i goblin che mi rompono già le palle. Direi di mettere un pecca. No, però... Signori! Signori! Signori! Iniziamo da Dio, signori. Oddio, guarda, guarda. Stiamo, guarda quanto gli abbiamo lasciato. Madonna. Due like, eh, voglio due like in questo video. Almeno due like, sai com'è? Però gli sta arrivando il gigante, quindi direi di mettere la roba dei, degli scheletri. Rimane con 774 di vita, raga. Il pecca dovrebbe morire. No, forse ce la fa. Ce la fa, raga. Ce la fa. Dai. E vincere. E vanno a vincere. Madonna, ragazzi, abbiamo vinto. Siamo troppo forti. oh, ai, ai, ai, oh ai, ai. Volevi Bene, eh, comunque se volete entrare nel mio clan Si chiama Crypt Siete liberi di entrare Molto bene Direi di fare un altro attacco Mettiamo un mini pecca Madonna Che palle Sto gigante Vaffanculo Ci ha messo un pecca anche lui Vai così Vai forza Dai No ma vaffanculo Brutto signore Che c'è? Mori palle pure la varchiria no merda raga no raga no no raga. dai ah! mori dai dai ma no ma no non andate da lui molto bene raga molto bene lancio il mago no no no qua perdiamo no raga ma che cazzo è la madonna quanta roba no raga qua perdiamo qua perdiamo no no no no dai che palle Che good luck, good luck tuo nonno Facciamo l'ultimo attacco Ok Stiamo attaccando signore signori No quel castello di merda Vai così Dai yeah! Iniziamo da ad Dio raga Forza così Forza così No arriva il peccano 53 di vita lì oh. E 24 di vita cioè ma che cazzo è No Il peccano No No no raga no Guarda raga vinciamo vinciamo Dai è finita vinciamo vinciamo guarda che vinciamo Madonna e grandi vanno a vincere vanno a vincere My morella. mother cry in, in, in, in the in the sei una eh, monella eh, monella monella Monella, sei una monella! Evdi! Ma che cazzo è successo? No, no, no, non ci credo. Ah, questo è l'attacco più sfigato di Clash Royale. Vabbè, almeno mi faccio le big visual su YouTube, dai.